Con requisiti e modalità di domanda per autonomi e professionisti nel decreto attuativo. E ancora contratti di lavoro dall'ispettorato, i primi chiarimenti sul decreto trasparenza. Si passa poi alla cassa integrazione 2022, istruzioni INPS sulle settimane aggiuntive per chi supera i limiti CIGO e eh, superbonus 110%. Il figlio non convivente ha diritto alla detrazione per le spese sostenute. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus gas anche per gli over 75, prezzi ridotti nel decreto aiuti bis, cosa cambia, infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus 200 euro partite IVA requisiti e modalità di domanda per autonomi professionisti nel decreto attuativo fa il punto Rosi D'Elia sul bonus 200 euro autonomi e professionisti requisiti e modalità di domanda per le partite IVA sono nel decreto attuativo in arrivo ad anticipare i contenuti è il Ministero del Lavoro con la notizia del 10 agosto ma manca ancora la firma di Daniele Franco vediamo che per quanto riguarda il bonus 200 euro autonomi e professionisti nel decreto attuativo in arrivo Dopo una lunga attesa vengono definiti i requisiti e le modalità di domanda per le partite IVA. Ad anticipare i contenuti è appunto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 10 agosto, ma sul testo manca ancora il via libera del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notizia della firma del provvedimento che sblocca l'accesso all'indennità una tantum arriva subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto aiuti bis che ha portato a 600 milioni di euro le risorse a disposizione. Proseguiamo con il contratto di lavoro dall'Ispettorato i primi chiarimenti sul decreto trasparenza. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea riguarda il contratto di lavoro con i primi chiarimenti sulle informative da rendere al lavoratore per effetto dell'entrata in vigore del decreto trasparenza. La circolare dell'Ispettorato del Lavoro numero 4 del 10 agosto 2022, fa il punto sui nuovi obblighi in capo alle aziende, semplificando gli oneri informativi. E ancora, rimanendo in tema di lavoro, di Cassa Integrazione 2022, istruzioni IMSS sulle settimane aggiuntive per chi supera i limiti CICO, l'articolo ancora una volta di Rosi D'Elia sulla Cassa Integrazione 2022, le istruzioni IMSS sulle 26 settimane aggiuntive accessibili fino al 31 dicembre, dai datori di lavoro che hanno esaurito il periodo a disposizione sono arrivate con la circolare numero 97 del 10 agosto che contiene le indicazioni sulle imprese che possono beneficiare dell'estensione e le istruzioni per verificare il superamento del limite previsto. Proseguiamo con un altro tema, questa volta il super bonus 110% il figlio non convivente ha diritto alla detrazione per le spese sostenute? La risposta è negativa, il figlio non convivente non ha diritto alla detrazione se sostiene le spese relative a interventi su un immobile di eh, proprietà dei genitori. Manca il requisito della residenza, possono invece avere accesso all'agevolazione i familiari conviventi entro il terzo grado o affini entro il secondo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus gas anche per gli over 75, prezzi ridotti nel decreto aiuti bis Cosa cambia? L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sul bonus gas anche per gli over 75 che sono inclusi nella platea dei clienti vulnerabili nei confronti dei quali si applicheranno prezzi ridotti. Le novità sono previste dal decreto bis e si applicheranno dal 1 gennaio 2018. E 23. I dettagli sono all'interno dell'articolo, uno specifico bonus gas è previsto anche per gli over 75, i quali saranno inclusi nella platea dei clienti vulnerabili, la novità appunto contenuta nel decreto aiuti bis e si inserisce nel solco delle misure previste per la riduzione dei prezzi dell'energia. In parallelo all'estensione del bonus sociale per i mesi di chiusura del 2022 il provvedimento porta avanti e introduce specifiche tutele a decorrere dal 1 gennaio 2022. 23. Gli over 75 accanto ai titolari di sé basso e ai soggetti con disabilità ai sensi della legge 104 beneficeranno di prezzi ridotti per la fornitura del gas che dovranno essere praticati dai fornitori sulla base dei costi per l'approvvigionamento. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sui mutui più cari e difficili da ottenere con il tasso medio che sale al 2,37% con la scelta tra fisso e eh, variabile poi il congedo parentale, maternità e paternità dal 13 agosto si cambia e le nuove regole sono all'interno dell'articolo e i numeri del giorno, 2,1 riguarda l'estate il grande ritorno in Italia degli stranieri che spendono più del 2019 con il boom degli americani. E poi 12 invece riguarda l'evasione, 12 miliardi da recuperare, i target ambiziosi del PNRR sul fisco. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Rigassificatori e rifiuti, il paradosso degli italiani, è di Nicola Saldutti e fa il punto e un'analisi sugli impianti cosiddetti termovalorizzatori o inceneritori a seconda di chi eh, ne parla e prende un po' in esame quelle che sono le misure del governo sull'energia e fornisce un'opinione su alcune che dovranno essere poi le eh, azioni da intraprendere per i dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo in questione per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui